Oggi è il compleanno di Lucilla e io ho deciso di regalarle questa tavoletta grafica. Benvenuti, ben ritrovati, pinguini, in questo nuovo vlog. Se ho fatto bene i miei conti, quando uscirà questo video, io dovrei essere già arrivato alla festa di compleanno dell'amica Lucilla. L'avete visto in questo canale, in questo video, in questo video e anche ultimamente in quest'altro video. Da qualche tempo Lucilla ha dato sfogo alla sua vena artistica producendo disegni digitali col suo iPad e se voi andaste sul suo account Instagram mi accorgerete del suo talento e quindi cosa ho pensato? ho detto magari lei vorrebbe fare dell'altro magari che ne ho utilizzato programmi tipo Photoshop non lo so roba che magari sull'iPad non si trova e quindi ho detto perché non regalarle questa tavoletta grafica ora sicuramente i più attenti di voi si saranno accorti che finalmente sono riuscito ad attivare la monetizzazione del canale e perché mai l'ho attivata? Beh, per ripagarmi di questa tavoletta grafica che è costata, certo non è quella tra le più figlie che ci sono sul mercato non, non fa il caffè però comunque è sempre costata e quindi mi devo privare anche perché tra un mese e poco più devo affrontare un trasloco, quindi come faccio a sapere se ho fatto un buon acquisto? nel senso, è, è buona questa tavoletta grafica per lo scopo a cui ho pensato che magari le potesse tornare utile diciamo l'unico motivo per cui l'ho comprata è perché sulle caratteristiche di quando l'ho presa diceva che era compatibile con tutti questi operativi Windows, macOS e addirittura anche Linux bellissima la voglio tanto la voglio gliela la voglio regalare poi se mi piace forse me ne prendo anche una per me stesso e quindi cosa farò? adesso noi ci mettiamo al computer e la testeremo e vediamo se è una buona volontà grafica per iniziare oppure è una cacchetta pazzesca. Spero più per la prima. Benissimo, Pinguini! Adesso la collego e vediamo se funziona al computer. E la proverò su tutti i miei sistemi operativi perché io ce le ho tutti e tre. Iniziamo con Windows. Voi non lo vedete bene dalla camera ma io qua ho la grafica di Lucilla. L'ho solamente collegata, non ho stato niente e sembra funzionare, però adesso io la uso per lavorare alla miniatura appunto di questo video. Qual migliore esempio potremmo prendere se non lavorare alla miniatura di questo video? Allora, sto un po' male, eh? ovviamente nel weekend devo sempre star male, no? Allora, allora io non appoggio la, la penna, e già la individua. Allora, andiamo qua su adjustment. Ah, che carino. Oh, voglio prendere questa cosa. Oh. Aspetta! Ecco, ora me la fa a prendere. A me è stato che quando la rilascio va un indietro. Vediamo un po' il contrasto, magari. La allora, Stylo ha questi due bottoni. Non so bene a cosa servono. Ovviamente io non ho letto le istruzioni, figuriamoci che se io abbia letto le istruzioni, mai letto le istruzioni in vita mia. Per chi non la sapesse, la tavoletta grafica non è come il mouse, perché noi con il mouse spostiamo il puntatore. La tavoletta grafica praticamente, è praticamente come se fosse una presenza dentro lo schermo, quindi devo spostare tutta la mano fin dove devo andare. Allora, vado su Select, poi ho lo schermo enorme, subject. Ecco qua. Vado qua. Questo è l'ultimo motivo per cui ho uso dove Photoshop. Perché individua automaticamente le persone. Non, so, non sono abituatissimo a queste cose. Avevo una tavoletta grafica più di 10 anni fa e mi sono completamente svituato. Ora però devo scontornare la poltrona perché non voglio che si veda se lo posso eliminare, ovviamente non so bene dove inizia il, e finisce il divano sti casi adesso vado qua, tolgo la selezione selezionato, metto una gomma da cancellare la metto più grande perfetto, adesso devo ammorbidire un po' questi contorni qua. Ecco, per fare sto lavoro la tavoletta grafica è bella. Diciamo, per fare cose più precise, secondo me il mouse vince. No, questa cosa è una figata, mi piace fare questa cosa così. È molto più semplice fare questo con la tavoletta grafica che col mouse di solito, quindi ci perdo tanto tempo a farlo col mouse. Diciamo, se devo fare dei tocchi così, la tavoletta grafica è il numero uno. Qua devo sistemare, quindi proprio da faccio, cancello. A parte con sta gomma cosa si può andare ok ora ho cacciato un po' la mia mano la sistemo dov'è lo sfumino facciamo un po' più rotonda no ho sbagliato non ho lo sfumino lo sfumino lo sfumino <ride> Vabbè ah sto male, perdonatemi, qui manca un po' di orecchio, queste p***e Non si accorge nessuno che manca l'orecchio. Se stavate un po' i capelli che sono un po' di background, di solito io cancello Ma quando, ma quando viene bene ho fatto con l'alettografica questa cosa In volta con il mi viene una E poi mi faccio il rivotto con lo sfumino Cioè, ci sono tanti imperfezionamenti, io non sono capace di sistemare queste cose. Io sono io ovviamente incapace di fare cose con la doppia premiere. Fatte bene dico. Però io faccio del mio meglio, dai. Sono un po' lo suono qua sulla faccio. Sì, Così tolgo le rughe. Di solito questa cosa sulla faccia non la faccio mai. La faccio quando adesso per provare alla valetta grafica. Ma vedo una ma. faccio un po' di ombre da questa parte Nando, no, ma perché non guardate questo video non vi di questi dettagli nella miniatura questa la, faccio col, questa la sto facendo col mouse che secondo me viene fatta meglio interessato, utilizzare la paletta grafica e mouse non pensavo avesse i suoi benefici allora questa posso fare questa la salvo e la metto su Canva di solito quando uso un progetto Canva cioè quando creo un progetto Canva lo ricalco su uno precedente provo Il regalo di Lucilla dai, sembra un buon titolo. Provo il regalo di Lucilla. E così lei capisce che quando io lo do, lo trova aperto. Capisce che l'ho testato, l'ho testato sia per lei, ma vabbè, anche un po' per me. Dai, non lo posso nascondere. Tendo qua. Questo deve essere giallo. Mi faccio un po' più grande. Questo lo metto in secondo piano, e non mi tiro. metto un po' così, perfetto. Ah, non mi piace perché è blu blu. Ok, posso modificare questo, vediamo quando mi piace di più degli effetti. e per mi piace perfetto, poi applico un fitto anche a me stesso che cagata non mi piace mai nessuno sono qua festive, però lo riduciamo tutto così ma bene. sembra fatta bene Adesso quello che farò è di vedere se la stessa tavoletta grafica funziona su Linux Devo semplicemente riavviare Ci vediamo tra un secondo Benissimo, pinguini Io ho riavviato su Linux Ho aperto gimp, Ho riaperto la miniatura E la tavoletta grafica sembra che funziona Come al solito non ho installato nulla figure se mi installavo qualcosa Per me era o funziona o non funziona Prendiamo qualcosa di un colore Diciamo Giallo Ah, oh, Nice E qua scrivo Happy day Lung ah. Non mi piace Sono dato un po' più artistica, se la voglio scrivere con la mia grafia. Allora scrivo con un colore, magari questo, questo. Happy Beddè Ah, ci sta scritto con la mia marina! E poi cosa faccio? Io prendo questo layer, lo copio Ne creo un altro Questo lo blocco per il momento Color Ecco Non fa tutto bianco, vabbè sti c***o Faccio Threshold e poi faccio... Invert Inverto i layer E ho fatto un effetto ombreggiato Però per aumentare l'ombreggiatura magari lo facciamo sfocato questo, questo Quindi applichiamo un filtro blur, Gaussian blur Daaaah! Filtro gaussiano fatto! Visto? E ho fatto l'ombreggiatura Mi piace? La lascio questa cosa, è più bella che ho scritto con la mia manina Benissimo pinguini! Anche su Linux la tavoletta che ho comprato un po', non mi ricordo quanto mi è costata Anche perché non voglio dire il prezzo perché poi Lucilla dovrebbe scoprire funziona anche su Linux, così, plug and play adesso la provo anche su Mac eh. ok, su Mac è stata una cosa leggermente diversa dagli altri sì, la tavoletta grafica funzionava l'unica cosa che non funzionava bene era la stylo si muoveva il mouse, però non funzionava bene la pressione quindi quello che ho fatto è quello di installare il suo programmino qua e l'altro ti permette di configurare tutti i tasti rapidi quindi ho scoperto che praticamente ehm, K5 è il comma Z, quindi il control Z. Quindi ho stellato i suoi driver, diciamo funzionava, ma non riuscivo a premere con la con la stylo, che è una cosa fondamentale. Adesso sembra che funziona bene e sono riuscito a trovare un'imprimazione web di paint. E adesso ci divertiamo. Sono molto lontano allo schermo, quindi... Cos'è questo? Oh. E non voglio questo colore. Utilizza contro Z, allora scrivo qua, questo è un test della tavoletta grafica di Lucilla. Sì, la mia grafia che fa schifo cioè sempre, non solo in questo caso Mettiamo qua un altro colore, magari un verde scuro Tanti auguri, Valerio Funziona! Benissimo Pinguini, considerazione finale poi torniamo a dove eravamo prima Mi piace Forse me ne comprerò una, non ne sono sicuro Come vi dicevo all'inizio del video eh, Lucivilla tra le altre cose ha fatto anche il logo per il, il canale e eh, ho voluto prendere questo pensierino per lei non solo per ringraziarla per quella cosa ma anche per vedere se con uno strumento di questo tipo magari può fare di meglio nelle sue produzioni artistiche che come vi dicevo sono su Instagram da, ritorniamo benissimo quindi io vi ringrazio per aver ascoltato fino a questo punto e vi rimando agli altri video che porto su questo canale e... Eh. A differenza degli altri video, oggi concludo in maniera diversa. Tanti auguroni Lucilla!